Di Italia Lima Golf 340 Monte Iona, eh, sempre sul crinale Ligore Emiliano. È una bella passeggiata oggi. Nel fondo, valle è una giornata molto calda, ma qui si gode ok. Siamo usciti dalla sella fra Montenero e Cantamoro, adesso siamo in una zona prativa con rada vegetazione ad alto fusto, è una zona di accumulo morenico, quindi abbiamo grossi blocchi trasportati dall'azione dei ghiacciai e sono peridotiti. Sempre rocce ricche in ferro e manganese che sono queste qua quindi è un terreno molto irregolare e sui blocchi si vede anche l'azione eh, del movimento di ghiacciai cioè l'ablazione eh, un'erosione proprio delle linee erosione sui massi proprio di scorrimento del del ghiacciaio allora quello là del monte iona più di là ok adesso scendiamo verso il passo della spingarda e poi c'è una dolce salita lunga verso la vetta del monte Iona e sembrerà di essere in un contesto morfologico completamente diverso. Allora benvenuti in un mondo completamente diverso, quella lassù la vetta del monte iona Adesso attraversiamo una zona di sella eh, con terreni umidi, palustri, anche qui eh, torbiere e anche qui relitti dell'ultima era glaciale. Se uno prende queste immagini, applica un filtro colore sul rosso in modo che non si veda più l'erba, è perfettamente uguale alla superficie di Marte e se può spoglio e brullo a sua faccia. Poi quando vedi queste cose qua sarebbe un ginepro nano un bonsai e c'è pieno di queste piante qua in dimensioni e scala e eh, piano si cammina bene adesso facciamo l'ultimo strappo abbiamo ancora un chilometro, un chilometro e 200 metri per fortuna c'è aria mi è capitato un anno che era allucinante ah una cosa interessante quel roccione eccolo lì, lì quello lì quello lì per leggenda popolare viene chiamato meteorite in realtà anche quella è una peritotite, una roccia magmatica ricca in ferro manganese e di minerali ferromagnetici per quello che se uno consulta le cartografie dell'ICM per questa zona vi è un'area con chiaramente indicato anomalia magnetica in cui l'utilizzo della bussola praticamente è inutile perché fa un po' quello che vuole ci potrebbero girare una puntata di X-File da quanto gira la bussola qua e molto compatta, molto pesante eccola lì anche questa è una zona quando in occasione di temporale brutto tempo è meglio raccogliere tutto e via di corsa a gambe levate con i piedi che battono qui sul copino Eh, non so se si vede la statua sulla vetta, è la Madonna di Guadalupe. Ma cosa ci fa, una statua in memoria della Madonna di Guadalupe, sul monte Majorasca, di fronte alla la regola dei 150 metri Non si va su. Alfa Messico Hotel, back to you Roger, Roger, my friend Your report is 5555 QSL 73, my friend Bye, bye, thank you Buongiorno, 5, 5, Lima, kilo Whiskey 4, 5, Lima, kilo Whiskey 5, 9, più, più 5, 9, più, più QSL caro 10% con, con il buon pomeriggio il passo 55 55 QSL QSL QSL sempre segnale fortissimo eh Francia 5 sempre segnale fortissimo complimenti ciao 73 buon pomeriggio a te telefonia ciao 4, Whisky Sierra Bravo, North Core, Whisky Sierra Bravo, 5, 8, 5, 8, 5, 9, 2, 5, 8, 5, 9, 3, go, 3, go, 3, go, Thank you to you, my friend. Bye-bye, 7, 8, 59 plus plus back to you Roger afternoon you are five five five in the of david everything good sir thank you thank you delta delta zero victor echo is correct please summit to summit over guarda ho registrato perché come al solito ho dimenticato il blocco degli appunti eh, ripetimi il tuo nominativo ripetimi il tuo nominativo che non ho copiato pa la parte finale grazie scusami in Italia Vittoria 3 non questa ritrovi barato portatile Italia Vittoria 3 Napoli Delo Air Postatile QSE QSL QSL Napoli ma come al solito mi dimentico sempre Bye bye. Bye bye, 73. Uh, please, uh, Echo Alpha over. Echo Alpha 2, Charlie Papa. Roger, Echo Alpha 2, Sari Papa, 5-9, uh, back to you. Okay, thank you for 5-9, 7 4 73. 73, my friend, uh, good afternoon. Juliet, bye bye. Six, not, uh, Oscar Romeo is correct Roger, Roger, you are 5 and 5, 5 and 5, my portable station Roger, my friend, your report is 59, real 5-9, back to you The Sierra 5-7, India, Lima, Fox Float. Huh? Roger, Sierra 5-7, uh, India, Lima, Fox Road, 5-9, uh, back to you oh Lima is correct. Roger Roger Delta Lima 8, Delta X Ray Lima, your report is 5758. 9 Alpha 2 Torino. Live America 2 Tango 9 Alfa 2 Tango. 9 Alfa 2 Tango è corretto? Roger Roger anno carissimo 5-9 per te 5-9 mi 9 e ha 2 a 2 a 2 a 5,9 anche per te 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 3 a Tango 3 Delta zulu, Oscar November 3, Tango, zulu, Tango, zulu, Roger, Roger, Tango zulu, November 3, Tango Delta Zulu, Tango Roger Roger, Tango Roger, Zulu Tango November 3, Tango November 3, Tango per zulu, scusa per eh, 59, 59, QSL Oscar November 3, Tango November 3, Tango November 3, Tango Delta Zulu Tango November 3, 5-5, 5-5, il tuo rapporto qui a Ciccino Ti ringrazio per il collegamento e ti auguro una buona attivazione. Ciao, alla prossima, ciao! Ciao 73, buona giornata, grazie ancora, ciao!